Dunque Oggi ci occupiamo cioè, di un eh, argomento diciamo, collegato, dove lo slide? Eh, collegato alla creazione dei grafi che abbiamo visto la volta scorsa. Una volta che ho creato un grafo, quindi ho tutti i collegamenti locali, la prima cosa che voglio fare è provare a spostarmi su questo grafo no? e quindi visitare un grafo, cioè eh, esplorare partendo da un vertice noto, quelli che sono i vertici, gli altri vertici raggiungibili da questo. No? Intendiamo convisitare un meccanismo che ci permetta, dato un vertice di partenza, di esplorare il grafo trovando quelli che sono i cammini che ci permettono di raggiungere altri vertici di arrivo. No? Così scopriremo se il grafo è connesso, quali sono i vertici raggiungibili e anche quali sono i percorsi per raggiungere tali vertici raggiungibili ci saranno poi anche dei vertici non raggiungibili che vabbè, faranno parte di un'altra componente connessa diversa da quella da cui siamo partiti mm? eh, concetto generale parto da un vertice e trovo tutti quelli da esso raggiungibili attraverso percorsi di 1, 2, n archi quindi percorsi di lunghezza qualsiasi eh, esistono di vari, vari metodi, vari algoritmi, vari approcci per poter arrivare allo stesso risultato lo stesso risultato in, in, in termini di insieme di vertici raggiungibili cioè in un grafo, indipendentemente da come voi implementate un algoritmo di visita l'insieme dei vertici raggiungibili piuttosto che quelli non raggiungibili è costante, è indipendente dall'algoritmo che usiamo mentre invece vedremo che i percorsi per raggiungere tali vertici invece possono essere dipendenti dal percorso stesso. Allora, L'algoritmo più diretto, più semplice eh, per trovare i vertici raggiungibili di un grafo è quello della cosiddetta visita in ampiezza no? che eh, ragiona per livelli. Cioè ciò che noi diciamo è eh, abbiamo un vertice di partenza, chiamiamolo S0, vertice sorgente, no? questo vertice sorgente che è indicato qua. Quindi la sorgente è l'insieme dei vertici raggiungibili dalla sorgente, cioè da se stesso, con distanza 0, cioè sono già lì. Quindi io conosco un vertice di arrivo che è a distanza 0 dal vertice di partenza, cioè il vertice stesso, e fin qua nulla di speciale. Poi mi chiedo, quali sono i vertici raggiungibili che sono a distanza 1 rispetto alla sorgente? Beh, saranno tutti quelli che sono direttamente collegati alla sorgente stessa, al vertice di partenza stesso. E quindi mi, costru mi posso costruire l'insieme dei vertici di livello 1 definito come i vertici adiacenti dove ricordiamoci adiacenti vuol dire c'è un arco solo diretto, quindi distanza 1 adiacenti alla sorgente, o meglio, ai vertici di livello 0, dove c'è solo la sorgente e quindi mi creo un anello dei vertici che sono intorno alla sorgente, al vertice di partenza lo chiamo livello 1 tutti questi vertici sono tutti collegati direttamente a S0 ma non è detto che siano collegati tra di loro non sappiamo, non ci interessa quindi faccio l'operazione in cui vado a definire un insieme dei vertici di un certo livello L più 1 prendendo i vertici che siano adiacenti almeno ad un vertice del livello L precedente in questo caso avevamo L uguale a 0 costruisco l'insieme S1 dei vertici adiacenti all'insieme S0 che contiene solo la sorgente e poi itero Passo successivo andrò a costruire l'insieme dei vertici di livello 2, mettendo dentro tutti i vertici che sono adiacenti ad almeno un vertice che rappresenta nel livello 1. E devo mettere una seconda clausola e che non abbia ancora visitato nei livelli precedenti, cioè è inutile che io vada a riscoprire un vertice che avevo già trovato prima. Quindi, l'insieme dei vertici di livello 2 è fatto da che cosa? Dai vertici adiacenti ad almeno un vertice del livello 1 e che non fossero nel livello 1 e che non fossero nel livello 0 e poi vado avanti così posso costruire l'insieme di vertici di livello 3 come tutti i vertici che sono adiacenti ad almeno un vertice del livello 2 e che non fossero già stati inseriti nel livello 2, 1, 0 ogni, ad ogni nuovo livello aggiungo posso aggiungere vertici uno o più vertici non ripeto mai i vertici esistenti e poiché il grafo è un grafo con un numero finito di vertici prima o poi questo meccanismo termina termina o perché i vertici del livello L non hanno più nessun adiacente nuovo nel senso che hanno sicuramente degli adiacenti nei livelli precedenti ma non nei livelli nuovi allora mi fermo oppure perché magari ho esaurito proprio tutto il grafo che è un caso particolare del precedente no? io non trovo più nessun nuovo adiacente perché non c'è più nessun vertice da considerare e quindi la prima condizione eh, la seconda condizione, la prima condizione è sempre falsa oppure perché ci sarebbero ancora dei vertici ma non sono adiacenti in questo caso mi fermo cosa ho costruito? ho costruito una serie di cerchi concentrici tra virgolette cerchi, intorno alla sorgente con una proprietà ben precisa L'insieme dei vertici del livello 3 è composto dai ver da, in, da vertici che sono raggiungibili dalla sorgente con un percorso di lunghezza esattamente 3. Perché? Perché se un, un vertice l'ho messo nell'insieme di livello 3 vuol dire che lui era adiacente a un vertice di livello 2, che a sua volta era adiacente a un vertice di livello 1, che a sua volta era adiacente alla sorgente quindi questi livelli mi danno anche un'idea di quella che è la distanza in termini del numero di archi rispetto al punto di partenza um, questo algoritmo è, è descritto qua come un ciclo while non c'è ricorsione okay? è un algoritmo in cui ciascun vertice può essere aggiunto a un insieme una volta sola quindi di fatto ha un tempo di esecuzione che è proporzionale al numero di vertici moltiplicato per il grado dei vertici in un certo senso perché devo per andare a trovare i vertici adiacenti ne troverò un certo numero che dipende da, quanti, da qual è il grado di ciascun vertice quindi ha un tempo di esecuzione proporzionale essenzialmente alla dimensione del grafo ecco vediamolo come funziona su questo semplice grafo allora qui questo grafo già si vede che i vertici raggiungibili sono tutti, questo è un grafo connesso. La sorgente è il vertice S che costituisce a questo punto l'insieme dei vertici di livello 0, S, da solo. Poi applichiamo l'algoritmo, la prima iterazione del ciclo dice definiamo il livello 1 come tutti i vertici che siano adiacenti a S, cioè R e W e quindi l'insieme dei vertici di livello 1 è composto da questi due che tra loro non sono collegati, non ci interessa se sono collegati o no, l'importante è che siano collegati con S Poi, livello 2, livello 2 devo prendere tutti i vertici che ho nel livello 1, quindi R considerare tutti gli adiacenti di R, che sono S e V e inserire nel livello 2 tutti gli adiacenti di R che non siano già stati presi. Quindi S lo escludo, rimane solo V. Poi andrò a prendere W, che è un altro vertice del livello 1, vedo vedere i suoi adiacenti che sono T e X, e le inserisco nello stesso insieme. Cioè l'insieme di livello 2 contiene a questo punto V, X e T, che sono diciamo, espansioni in direzioni diverse dal grafo. Ma non importa, io li metto tutti nello stesso insieme perché tutti questi sono a distanza 2 dall'origine, a due passi dall'origine. Poi sono due passi in direzioni diverse, ma non mi importa. Posso ancora iterare una volta, creando il livello 0, 1, 2 e il livello 3. Vado a vedere se vi ha ancora degli adiacenti nuovi, non ancora esplorati, no. T ce l'ha che è U, X ce l'ha che è Y e quindi avrò ancora un livello 3 del, del grafo di vis, della, della procedura di visita che contiene i vertici U e Y se provassi a costruire a questo punto il livello 4 mi accorgo che non riesco perché gli adiacenti di U c'è T e Y che sono già stati presi gli adiacenti di Y c'è U e X che sono già stati presi e quindi in un ipotetico insieme di livello 4 è insieme vuoto non contiene nuovi vertici. E quindi qua mi fermo. E che eh, informazione ho a questo punto, fermandomi? Beh, ho l'informazione che i vertici di questo grafo, che sono raggiungibili da S, sono l'unione di tutti questi livelli che ho trovato. Che poi, in questo caso, è il grafo intero ho l'informazione che qualunque vertice è raggiungibile dalla sorgente con al massimo tre passi eh? questa la chiamiamo la profondità del grafo la distanza massima il numero di passi il percorso più lungo necessario per poter raggiungere un qualunque vertice e in questo caso è tre e in più posso avere un'informazione non solo sul fatto che Y è raggiungibile non solo sul fatto che Y è raggiungibile in tre passi dalla sorgente perché appartiene all'insieme di livello 3 ma posso anche scoprire estrarre da questa informazione da questa figura l'informazione su qual è un possibile cammino di lunghezza 3 non dico il cammino perché magari ce n'è più di uno eh. un possibile cammino di lunghezza 3 come? andando a ragionare su un albero indotto dall'operazione di visita. Noi abbiamo visitato un grafo, il risultato è sempre un grafo con i suoi insiemi a livelli, ma nello scoprire nuovi vertici noi abbiamo usato alcuni archi e non altri. Ad esempio l'arco tra S e W ci è servito per, per scoprire W l'arco tra T e X non ci è servito. Non l'abbiamo usato per scoprire nulla di nuovo. Allora, se noi teniamo conto degli archi che abbiamo utilizzato per scoprire nuovi vertici, l'insieme di questi archi forma un albero. Ricordiamoci la definizione di albero è un grafo connesso Aciclico. Allora, che sia connesso questo insieme di archi per forza, perché noi stiamo proprio costruendo i grafi e i vertici che sono raggiungibili. Quindi eh, uso archi che mi portano a vertici raggiungibili. Quindi, per definizione, ciò che sto costruendo è la componente connessa che parte da S. E aciclico. Certo che non ci sono dei cicli perché noi abbiamo messo la condizione di non dover mai tornare indietro, di non dover mai aggiungere un vertice che avevo già visto. Quindi per costruzione, per come abbiamo costruito questi livelli, abbiamo un albero che chiamiamo albero di visita. Albero di visita riassume è un, un sottografo, quindi un sottoinsieme dei vertici e degli archi del grafo di partenza che comprende tutti i vertici raggiungibili dalla sorgente e tutti gli archi che sono stati utilizzati per scoprire tali vertici. E questo albero, lo vediamo che è connesso e non è aciclico, ci riassume, condensa in sé, tutti i percorsi più brevi che partono da S sì. abbiamo già osservato che eh, all'interno di un albero per, tra ogni coppia, poiché è connesso tra ogni coppia di vertici esiste un cammino e poiché è ciclico esiste un cammino unico allora se io voglio sapere come fare ad arrivare a Y ho un modo solo per arrivarci che è S W X o meno solo per arrivarci sull'albero di visita sul grafo potrei avere tanti percorsi diversi potrei fare WTXY oppure WTUY ma sull'albero di visita ho scelto un percorso possibile e per come ho costruito la, eh, la visita in ampiezza per livelli il modo in cui lo raggiungo è garantito avere il numero minore di passaggi, la lunghezza minima, minima, minima del cammino. Okay? Quindi questo albero di visita ci servirà, ci può servire per ricostruire i cammini da, da S, chiaramente. Cammini di lunghezza minima da S verso qualunque altro elemento. Se io volessi cammini di lunghezza minima a partire da U, ad esempio, non sarebbe adatto o meglio io posso poiché questo è connesso ed è un albero io posso trovare i cammini da U a Y ad esempio da U a Y l'albero mi direbbe che devo fare U, T, W, X, se cioè uso gli archi dell'albero che è un cammino valido non è sicuramente un cammino minimo Il cammino minimo ce l'avrei solo se rifacessi, ricalcolassi la visita di questo grafo partendo da U e quindi espandendo i miei cerchi concentrici con centro U, non più con centro S. Ok, quindi l'albero di visita mi può servire sempre per trovare dei cammini. In particolare questi cammini sono di lunghezza minima se partono dal vertice da cui sono partito per fare la visita, che è la cosa che, insomma, è ragionevole fare. Okay? Ehm, quindi la procedura di visita in ampiezza mi permette punto di fare tre, quattro cose, non più le tre che abbiamo detto prima, trovare quali vertici sono raggiungibili, trovare qual è la loro distanza minima, trovare quali sono i percorsi e garantire che questi, la quarta cosa, è che garantire questi percorsi siano di lunghezza minima. Attenzione che quando parliamo in questo caso di lunghezza minima parliamo di lunghezza del cammino, la lunghezza del cammino l'abbiamo definita come un numero di archi, indipendentemente dal peso di questi archi cioè noi stiamo ragionando su questo grafo come su un grafo non pesato no? e quindi diciamo il percorso minimo è quello che ha il numero minimo di archi poi magari se questo fosse un grafo pesato il percorso col numero minimo di archi non è detto che sia il percorso che ha il peso minimo perché magari c'è un percorso più lungo in cui uso più archi ma questi hanno un peso inferiore complessivamente quindi, se ci serve trovare un cammino tra due vertici di lunghezza minima e il grafo non è pesato, ossia gli archi hanno tutti lo stesso peso, unitario ad esempio allora possiamo usare questo metodo partiamo da un vertice, facciamo una visita, vediamo qual è l'albero di visita e attraversiamo l'albero, poi vediamo in, in, in T come si fa attraversiamo l'albero per trovare il cammino se invece il grafo è pesato, fosse pesato questo algoritmo mi trova un cammino ma non è più garantito che questo cammino sia di lunghezza minima sarà minimo nel termine di numero di archi ma non di peso, non di costo allora in quel caso serviranno degli algoritmi più sofisticati come ad esempio l'algoritmo di Dijkstra che vedremo la prossima volta ok? che ha senso valgono la pena se il grafo è pesato. Questo vi dicevo è un possibile algoritmo di visita, abbastanza naturale. Oppure ce n'è un altro, ce ne sono molti, no? ce ne sono n, ma questi sono i due estremi, se vogliamo. Quello è l'algoritmo di visita in ampiezza, perché io mi allargo il più possibile, non mi allontano finché non mi sono allargato il più possibile nelle mie vicinanze. Quest'altro algoritmo è l'algoritmo di visita in profondità, che invece ragiona in modo completamente opposto. Io parto da un vertice, e vado avanti su un secondo, da questo secondo raggiungo un terzo, da questo terzo raggiungo un quarto, ma vado avanti così senza aver ancora considerato tutti gli adiacenti del primo. Poi li troverò con un meccanismo ricorsivo. Quindi l'algoritmo di visita in profondità è un algoritmo ricorsivo che come tutti gli argomenti ricorsivi è estremamente asciutto come formulazione più breve da scrivere, volendo, rispetto all'altro non ho degli insiemi da gestire eccetera eccetera parto semplicemente da un vertice di partenza <coughs> e dico guarda, da questo vertice V trovami gli adiacenti W di questi adiacenti dimmi se li ho già visti o no se non li ho ancora visti, segna che li ho visti, quindi questo vis vuol dire mettili insieme dei vertici già trovati, e poi ricorsivamente applica l'algoritmo di visita in profondità, depth first search, ricerca in profondità, sull'adiacente su W. Ok? Quindi, dato un vertice, prendo uno per uno i suoi adiacenti e ricorsivamente scendo in ciascuno di questi adiacenti però per come lavora la ricorsione chiaramente quando prendo un adiacente vado avanti in quella direzione e tornerò indietro solo quando avrò finito di esplorare tutto ciò che trovo in quella direzione lì uh, vediamolo sul nostro esempio di prima visita in profondità a partire dal vertice S L'algoritmo cosa dice? Considera gli adiacenti di S. R e W. Prendiamolo uno per volta. R. R è già stato visitato? No. E allora? È già stato colorato? No. Allora coloriamolo e ricorsivamente facciamo la stessa procedura a partire da R. E quindi ci chiediamo... Quali sono gli adiacenti di R? S e V. S è già stato visto, quindi non mi interessa. V è nuovo. Ok? Allora scendo su V, lo coloro e vado a cercare ricorsivamente gli adiacenti di V. Non ne ho. Allora la ricorsione da V non fa nulla. Torno indietro, torno su R che aveva S l'ho già scartato l'ho già visitato e non ho più nulla da fare torno su S S ha ancora degli adiacenti non studiati diciamo e allora ci scendo ricorsivamente vado su W lo coloro ricorsivamente stessa procedura quali sono gli adiacenti di W T e X Ok, cominciamo a considerare T. T è già visitato? No, allora lo visito, lo coloro e applico la procedura ricorsivamente su T. Che adiacenti ha T? Ne ha tre, U, X, W. Prendiamo il primo, U, coloriamolo e scendiamo ricorsivamente su U. A questo punto le cose diventano curiose. Scendo ricorsivamente su, mi chiedo chi sono gli adiacenti di U, T e Y. Ok, T l'ho già preso, Y. Coloro scendo ricorsivamente su Y. Quali sono gli adiacenti di Y? U e X. U è già preso, X. Coloro scendo ricorsivamente su X. Quali sono gli adiacenti di X? W è già preso, T già preso, Y già preso. La ricorsione partendo da X non fa nulla. Allora la procedura ricorsiva tornerà da X, tornerà indietro su Y L'unico adiacente che aveva già considerato, quindi non, fa, non ha più nulla da fare Torna su, U, torna indietro tutta la ricorsione, torna su T Quando avevamo visitato T, avevamo detto T ha due adiacenti che sono U e X e in, quel, e in quel momento erano entrambi liberi Adesso quando torno indietro mi accorgo che X è già colorato e quindi non ci faccio nulla torno indietro, torno indietro, esco risultato ho trovato lo stesso insieme di vertici di prima per forza così deve essere li devo trovare tutti quelli raggiungibili quindi qualunque algoritmo usi l'insieme dei vertici colorati deve essere lo stesso ho trovato un albero di visita diverso ci sono delle parti del grafo, tipo quella di sinistra, che sono acicliche per loro natura e quindi l'albero di visita non può che essere quello. Ma le parti del grafo, come quella a destra che contiene dei cicli, possono esserci alberi diversi e quello che abbiamo trovato qua è diverso da quello di prima. A prima vista ci sembra più brutto, o meglio, ci porta a dei percorsi più lunghi. Per arrivare a x, addirittura questo grafo di visita mi dice che dobbiamo fare S, W, T, U, Y, X. Eh, 5 passaggi. Quando noi sappiamo che il numero minimo era 3. Vabbè, semplicemente questo algoritmo non mi dà nessuna garanzia sulla lunghezza dei percorsi. Sul numero di livelli. Non è fatto per quello, non è fatto con quello scopo. Okay? quindi ci sarà ovviamente da aspettarsi per come funziona la ricorsione che lei va avanti, avanti, avanti e poi torna indietro solo quando non può più far nulla eh, tende a, a creare dei percorsi molto più a spaghetti no? che vanno avanti e poi si diramano pochi percorsi lunghi mentre invece la visita in ampiezza tende a creare dei percorsi a stella no? non va avanti ma cerca di allargarsi, allargera Per contro, questo è un po' più semplice da implementare, un po' più veloce da implementare. No? E in alcuni casi non ci interessa la lunghezza del percorso, ma semplicemente sapere se è raggiungibile o no. Quindi questi sono i due algoritmi estremi, e poi in mezzo ce ne sono moltissimi, che differiscono essenzialmente nella nell'ordine con cui si considerano gli archi per aggiungere nuovi vertici anche qua ovviamente qua ho colorato già mentre lo facevo l'albero di visita con questi. quindi è possibile parlare di albero di visita per la visita d'ampiezza o di albero di visita per la visita in profondità che appunto sono normalmente diversi dimmi in assenza di cicli sì, qualunque algoritmo di visita deve per forza crearmi lo stesso albero perché il grafo di partenza è già un albero sì. Sì, sì ho, ho possibilità di scelta solo quando ho dei cicli ok eh, la stessa cosa si può applicare anche se il grafo fosse un grafo orientato non cambia nulla no? eh, nel senso che posso usare sia la, qui non so se ho l'esempio sì. nel caso di una visita in profondità chiaramente posso usare solamente gli archi che vanno nella direzione che mi serve quindi da S gli adiacenti sono Z e W scendo su Z gli adiacenti sono Y e W, scendo su Y, gli adiacenti sono X, scendo su X, da X ricorsivamente gli adiacenti c'è solo Z ma l'ho già visto, W non è adiacente perché non ho la freccia in questa direzione, quindi torno indietro, torno indietro, troverò W, ricorsivamente scendo in W ci sarebbe X ma l'ho già trovato, e non ho altri adiacenti, quindi mi fermo e avrei questo albero di visita qua, partendo da S, oppure quest'altro albero di visita partendo da T, in questo caso non si tratterebbe di un albero ma di una foresta se parto da due sorgenti diverse, però è per dire che anche se abbiamo, tutto ciò che abbiamo detto sul grafo non orientato vale tale e quale anche sul grafo orientato. Sempre considerando i cammini partendo dal vertice sorgente. Ehm, questo dal punto di vista della teoria che poi in parte già conoscevate no? da, da, da ricerca operativa. Vediamo invece dal punto di vista dell'implementazione, perché noi avevamo no? per le mani la vacanza a Parigi, in cui dobbiamo imparare come fare a spostarci... No? tra varie stazioni, questo è l'esercizio che avevamo ehm, iniziato lunedì e completato mercoledì. Quindi nella libreria JetGraphT come sono implementati, come sono disponibili gli algoritmi di visita? Noi abbiamo visto uno pseudocodice sulle slide ma non ce lo dobbiamo implementare noi. Esiste un'intera famiglia di algoritmi che vengono chiamati non algoritmi di visita ma di attraversamento, traverse o traversal perché ha deciso di chiamarlo così, che sono tutti figli di una interfaccia generica che si chiama Graph Iterator. Quindi questo ci dice che abbiamo tanti algoritmi diversi, tutti che siano nello stesso tipo, implementano tutti la stessa interfaccia, e questa interfaccia è di tipo iteratore iteratore è come iteratore di una lista in cui fai un ciclo for e puoi iterare sui vari elementi della lista stessa. Quindi chi ha costruito la libreria jgraph ha pensato che attraversare un grafo si poteva implementare con un metodo che iterativamente ti dà ogni volta il vertice successivo. Noi abbiamo visto nelle slide che i vertici li coloravamo uno per volta, no? Qui è la stessa cosa. Hai un ciclo in cui ogni volta che chiami l'iteratore, in cui diciamo chiami il suo metodo next, ti dà il prossimo vertice che ha trovato finché ne trova quando non ne trova più ti dice che non ce ne sono più ti torna a nullo e tutti fermi quindi la filosofia dell'iteratore è per darmi l'insieme di vertici e poi ci sono tante classi diverse che implementano questa interfaccia tra cui le due che notiamo sono la breadth first iterator iteratore per la vita e l'ampiezza e un depth first iterator qua sotto, che l'iteratore per la visita in profondità, per un grafo orientato o non orientato a piacere in entrambi i casi. E poi ci sono altri tipi di iteratori che faranno tutti delle visite, quindi mi danno sempre lo stesso insieme di vertici, ma me li danno in ordine diverso e quindi sottintendono un albero di visita diverso. Ehm, quindi quando creiamo un oggetto di tipo bad iterator, tipicamente specifichiamo la sorgente e poi ci aspettiamo di chiamare più volte, come tutti gli iteratori, il metodo next per darmi ogni volta il prossimo vertice. Oppure usare la scorciatoia for vertice v due punti iteratore, e il ciclo for con due punti, implicitamente, no? in modo sottinteso chiama automaticamente il metodo next. E ci restituisce il nuovo vertice, il singolo nuovo vertice. Poi questi vertici che ci sono restituiti, via via, li possiamo mettere in un insieme. Um, vabbè, qui ci sono alcuni cenni su altri, altri tipi di iteratori, sul perché può aver senso uh, usarli. Um, a questa slide, pensavo di aver scambiato di posto. L'iteratore, l'estrazione dei valori forniti dall'iteratore mi dà l'insieme dei vertici. E i cammini? E I cammini sono sottintesi dall'albero di visita. L'albero di visita non viene esplicitamente salvato, ma in alcuni casi è possibile interrogarlo, nel senso che l'iteratore si salva un po' di informazioni che io poi posso interrogare dopo questa è una funzione che viene messa a disposizione solo dalla classe bread first iterator e non dagli altri Beh, sappia, abbiamo capito perché perché l'iteratore in ampiezza è l'unico che mi dà i cammini minimi non ha molto senso interrogare i cammini sull'albero di visita di iteratori che fanno strade più lunghe quindi il solo iteratore in ampiezza e non gli altri ha un metodo in più quindi implementa i metodi dell'interfaccia che poi sono il next alla fine e last next eccetera per darmi i valori successivi e in più ha un metodo che implementa solo lui come classe get spanning edge, edge cioè dammi un arco dello spanning tree dammi un arco dell'albero di visita che hai appena calcolato ovviamente questo metodo lo posso chiamare solo dopo che l'iteratore ha esaurito tutta la visita del grafo E dato, come funziona questo? Non mi dà l'albero, mi dà un arco di quell'albero. Io gli do, come V il vertice di arrivo e lui mi dà l'arco che, che devo usare per arrivare a quel vertice. E questo arco ovviamente partirà da un vertice che è il passo precedente quindi volendo io posso poi usare il risultato di questo e chiamare, chiedere di nuovo ok per arrivare qui però a monte qual è l'arco che devo usare chiamo ripetutamente questo spanning three edge e mi dà la sequenza di vertici in ordine inverso perché lo parte dal fondo e viene indietro poi se mi serve in ordine giusto devo rovesciare in qualche modo la sequenza proviamo a vedere questo in pratica dimmi Eh, sì, diciamo, esatto, la, la, questo iteratore in ampiezza mi dà in più la, la possibilità di interrogare i percorsi e, e sapendo che sono i percorsi più brevi. Da tutti gli altri punti di vista l'insieme dei vertici è uguale a quello degli altri iteratori anche se ovviamente vengono generati in ordine diverso. Eh, ad esempio il closest first iterator può essere interessante se voglio esplorare solo una parte del grafo. Parto da Torino e esploriamo le città vicine, quindi in questo caso trovo le città più vicine nel senso di peso del grafo, peso dell'arco e non solamente il numero di archi, e poi mi, mi fermo a una certa distanza, quindi quando questo peso è maggiore di 200 km evito di esplorare il resto del grafo, no? quindi eh, ci sono alcuni casi in cui non mi serve esplorare l'intero grafo, ma avere un sottoinsieme con un certo criterio, quindi questi altri. Tipi di iteratori servono per avere insiemi diversi con caratteristiche diverse. No? Ehm, ad esempio qua dice ti do un raggio massimo e non darmi i vertici che siano più distanti di questo, quindi da un sottoinsieme di vertici effettivamente raggiungibili. Ma per una visita completa direi che questi due sono i due principali e io tenderei sul primo proprio perché se mi serve poi posso trovare i cammini. Ok, allora tornando al nostro progettino, noi avevamo questo bottone, vabbè, qui avevamo le tendine, qui potevamo scegliere due stazioni qualsiasi della metropolitana e poi avevamo questo bottone calcolo che per ora non fa nulla, che dovrebbe calcolarci il percorso, insieme, cioè, composto dalla sequenza di fermate per arrivare dal punto, da quella di partenza a quella di arrivo. Allora, adesso possiamo abbiamo le informazioni per poterlo implementare a partire dal grafo che abbiamo già creato quindi noi possiamo aggiungere un altro metodo nel nostro model eh, potrebbe essere percorso e questo metodo cosa fa? riceve una fermata di partenza e una fermata di arrivo è una fermata di arrivo e mi restituisce che cosa? una lista di fermate fermata ok? quindi determina il percorso minimo tra le due fermate ovviamente avendo il grafo già creato per trovare il percorso devo fare due passaggi il primo passaggio è visitare il grafo a partire dalla stazione di partenza quindi fare una visita in ampiezza del grafo che mi costruisce l'albero di visita seguita poi dal eh, dall'analisi dell'albero per riuscire a ricostruire il percorso quindi prima di tutto faccio una visita il grafo partendo da partenza quindi creerò un nuovo iteratore di tipo iteratore in ampessa breadth first um, bread. First iterator ovviamente con la signature del grafo quindi eh, fermata default edge visita chiamiamolo così, che ci ricordiamo che lui fa l'algoritmo di visita uguale new thread first iterator bla bla bla Lui, il costruttore, richiede il, un primo parametro che è il grafo di terare, e poi eh, che è un secondo Vediamo andiamo la documentazione così lo vediamo bene scusate qua non è collegato ah, questa è la classe breakfast iterator che come vedete è figlia, implementa graph iterator e il costruttore è di tre tipi ha bisogno ovviamente del grafo da visitare, può avere bisogno di un vertice di partenza o di un insieme di vertici di partenza. Eh, questo insieme di vertici di partenza in questo caso verrebbe impostato come livello 0. Il livello 0 potrebbe contenere un vertice oppure un insieme di vertici. Se non do il vertice di partenza, lui cosa fa? Ne sceglie uno a caso. In realtà, sceglie il primo che trova e parte da lì. Ecco, se il grafo è un grafo non orientato, l'insieme dei vertici raggiungibili è lo stesso, indipendentemente dal punto di partenza. Quindi, se non mi serve ragionare sui cammini, non ho bisogno di scegliere un vertice di partenza. Ma ovviamente, la forma che serve a noi è questa. Perché a me interessa partire esattamente da quel vertice è lì, con, con i cerchi concentrici, no? Quindi userò il costruttore che ha i due argomenti, il grafo e il vertice di partenza. Quindi in questo caso gli passerò, andiamo a capo qua, gli passerò eh, il grafo che è dis.grafo e il vertice di partenza che è partenza, appunto l'argomento della mia funzione. E poi. Questo iteratore è inizializzato sul vertice di partenza e lo faccio lavorare. Ad esempio posso estrarre le varie fermate e metterle in una lista. No? List di fermata eh, raggiungibili, sia una nuova array list. Armata. facciamo una lista vuota vieni che ti importo cosa c'è che non va? Ecco qua, già ho puntuto ehm... e questa lista la popolo via via con i risultati che mi dà l'iteratore quindi farò un ciclo ad esempio for fermata f due punti visita uh, che dovrebbe essere un iteratore no? iterable bad first iterator e posso fare raggiungibili punto add di f è che non ti piace questo puoi solo iterare su un iterabile ok ma il grafo bad first iterator è un iterabile sono perso un attimo vabbè eh, chiamiamolo metterlo next Allora... Eh, while... Facciamolo a mano. Poi cerco di capire perché non va... ricordavo che si potesse usare la sintassi semplificata ma se no usiamo quella esplicita while visit.asNext, quindi finché ci sono ancora vertici da scoprire visita.next dammi il prossimo vertice e aggiungilo all'insieme dei vertici raggiungibili sapendo che il primo vertice che mi restituisce sarà sempre il vertice di partenza quindi non me lo sto perdendo come prima cosa visita il vertice di partenza poi visita il livello 0 poi visita il livello 1 poi visita il livello 2 e così via quindi come conferma possiamo provare anche solo a ops, stampare nella console sarà lunga ma l'elenco di raggiungibili E proviamo ad agganciare questo, eh, facciamo il tuo per rendere contento il compilatore, e agganciamolo al controller così riusciamo a vederlo. Okay? Allora, eh, vado nel controller e al bottone handle calcola, andrò a estrarre... Le due stazioni di partenza e di arrivo, quindi fermata, partenza uguale dove era, era una combo box che si chiamava box partenza, box partenza punto value, quella di arrivo è box partenza, box arrivo punto get value poi ha senso un, calcolare un percorso se queste due sono state specificate dall'utente e se sono diverse tra di loro quindi possiamo farlo solamente se eh, partenza non è null e arrivo non è null e sono diverse tra di loro. And NOT partenza.is equal e equals di arrivo. Allora, in questo caso ha senso cercare il percorso, altrimenti gli dirò che non posso. Uh, txt, result, append, text. Devi selezionare due stazioni diverse tra loro. Se invece lo selezionate posso chiedere al model di calcolare il percorso tra queste due stazioni e me lo posso salvare in una lista che poi userò. Per ora la lista non la calcola il risultato però sinteticamente devo cominciare a scrivere allora riproviamoci cioè non riproviamoci, proviamoci facciamo creare il grafo Tagliamo due stazioni qualunque, Ablon, non che non so dove sia, è un'altra, in realtà quella di arrivo non ci interessa per il momento. Se clicco su calcola lui mi stampa sotto questa lista che è il risultato dell'algoritmo di visita in ampiezza. Quindi come prima stazione mi mette appunto quella che ho scelto come stazione di partenza, quindi l'S0 la sorgente, poi mi metterà quelli che sono gli adiacenti alla sorgente, gli adiacenti agli adiacenti e così via, se andiamo a prendere il, il grafico. Ablon non la trovo. Eh, prendiamo Atis ah dici che controlla no eh, ma perché non, la prima lettera prendiamo il villano Niente, vabbè, ho capito. La ricerca di questo pdf non è il massimo. Qualcuno di voi sa dov'è Ablons che abbiamo scelto? Se noi scegliamo una... Vediamo questa, dai. Short de Gaulle et toile. Tanto possiamo cambiarla. Questa. Calcola. Ok, lui farà un'altra visita dove appunto il primo... andiamo a copiare qua così va andiamo a capo a eh, lunghetto no ciarto attuale è il punto di partenza che è sulla mappa qua poi lui mi dà subito dopo il punto di partenza i suoi adiacenti quindi sono Argentin, Gior Giorgio V, Kleber, Terme, Vittor Hugo, sono tutti adiacenti? Argentina, Tern. Giorgio V, Kleber, quindi a 4 adiacenti, e 5 Vittor Hugo, quello lungo la linea blu. Poi ci sono gli quelli di secondo livello. Ormai ho Franklin Roosevelt, guardiamo: Franklin Roosevelt dovrebbe essere qua, che è adiacente a Giorgio V, quindi in questo caso siamo già sul livello 2. E quindi man mano che andiamo avanti ci allontaniamo sempre più no, da questi, dal punto di partenza. No? Quello che fa la visita all'ampiezza. Quindi questa è la lista dei vertici che è stata generata dall'iteratore di visita. Devo dire che a noi di questa lista non ce ne frega niente in realtà. In questo esempio, in questo esercizio lo stiamo costruendo solo per far fare qualche lavoro all'iteratore ma se io commentassi questo e non facessi raggiungibili.add, avrei semplicemente un ciclo in cui faccio visita.next a vuoto tante volte e butto via il risultato e va bene lo stesso ok? questo caso non ci serve Era solo per vedere cosa stava facendo quindi possiamo anche togliere questa cosa qui avendo tolto la print poi c'è la seconda parte invece in cui costruisci il percorso cioè trova il percorso sull'albero di visita cioè noi abbiamo fatto questa operazione di visita non tanto per averli insieme di raggiungibili, già lo sappiamo che è un grafo connesso, quindi sono già tutti bastava fare get vertex set e via ma perché l'algoritmo mentre lavora costruisce l'albero di visita e poi mi interessa interrogarlo Allora, posso a questo punto costruire il percorso che è quello che mi interessa davvero. Dimmi. Che oggetto restituisce, scusa? Allora se vuoi sapere il numero di vertici raggiungibili o ti fai una lista così e conti la lunghezza di questa lista oppure eh, semplicemente hai un contatore, se ti interessa, però devi farlo comunque andare fino in fondo l'iteratore, cioè non c'è, qui hanno scelto, la scelto loro, non c'è un metodo che dice dammi tutti i vertici raggiungibili. hanno un metodo che te ne dà uno per volta, se li vuoi tutti devi fare andare avanti l'iteratore fino in fondo, ok? e poi ti tieni l'insieme questo perché, perché eh, possono esserci dei casi in cui non ti interessa arrivare fino in fondo e allora ti fermi a un certo punto E magari calcolarli tutti potrebbe essere più spendere più tempo di quanto in realtà non ti serve mm? cioè se noi ad esempio qua avremmo potuto benissimo in quel ciclo while dire se però ho trovato la stazione di, di arrivo mi fermo anziché andare fino in fondo mm? poi. Ehm ok, allora per costruire questo percorso come facciamo? dobbiamo usare quel metodo di cui abbiamo accennato get spanning through edge partiamo da un vertice che era la, l'arrivo e a ritroso torniamo indietro perché mi fa fare il percorso all'indietro? Ma perché il percorso all'indietro è univoco in un albero ogni vertice ha sempre solo un predecessore mentre invece in avanti potrei avere più figli e quindi non saprei quale prendere, si complica la vita se parto dal fondo torno indietro, la strada per tornare indietro è univoca interpretando l'albero in modo orientato dal sorgente verso le foglie quindi abbiamo una fermata, diciamo così, corrente che inizialmente sarà l'arrivo E poi mi chiedo qual è la fermata precedente a quella corrente, quella immediatamente precedente. Eh, adesso me la calcolo in qualche modo e poi, eh, fammai, mettere puntini e, e dopo quando la avrò calcolata la potrò salvare nel percorso. o la corrente o la precedente, insomma, questa cosa qua la ripeto in un ciclo. A questo punto, una volta che l'ho aggiunto, la corrente diventa la precedente, o oh, meglio, la precedente diventa corrente. E itero. No? Parto dall'arrivo, mi chiedo, ok, qual è quello prima? E eh, Adesso qua devo scrivere il codice per farlo, e mi dà quella precedente. L'aggiungo al cammino. A questo punto, quella precedente, mi sposto diciamo, indietro su quella precedente, che diventa la corrente, e ripeto, per fare il passo ancora indietro, eccetera, eccetera, fino a quando non troverò la radice. La radice è caratterizzata dal fatto che è l'unica che non ha un precedente. Infatti, se andiamo a vedere la documentazione che dovrei ancora aver aperto, di Bad First iterator sul metodo gets edge, dice restituisce l'arco che collega il vertice V al suo predecessore nell'albero di visita o nullo se V è la radice la radice, è no, la radice della visita è l'unico nodo che non ha predecessore allora, questo a livello pseudocodice lo dobbiamo tradurre in un codice vero come trovo la fermata precedente allora, io so che ho un arco che mi viene restituito da questa funzione che è un metodo dell'algoritmo di visita partendo da un certo vertice, quindi mi dice questo è il vertice finale, dammi l'arco con cui ci sei arrivato, è un oggetto di tipo default edge poi a me però il precedente non è l'arco è il vertice precedente ma questo lo sappiamo già basta trovare semplicemente il vertice che sta dal lato opposto di, quel di quell'arco rispetto al vertice corrente quindi l'abbiamo già fatto graphs get opposite vertex del grafo il secondo parametro è non ricordo mai se è l'arco, o eh, è l'arco secondo parametro, il terzo parametro è il vertice, quindi E corrente. Il precedente è il vertice che si trova all'opposto dell'arco E sull'arco E rispetto al vertice corrente. Ricordate questo getOppositeVertex ti restituisce il source oppure il target del vertice a seconda no, di come è girato l'arco. E quindi questa cosa qua effettivamente la possiamo mettere in un ciclo che itera fin tanto che questo E non è nullo. Perché è questo che mi dice se eh, mi sono fermato oppure no quindi per, per, dovrà esserci un while e diverso da null allora fai questo giochino qua precedente questo giallo qua che mi spaventa È bravo. Eh, poiché però il while l'ho dovuto mettere dopo il calcolo della funzione ovviamente prima di tornare su devo ripetere questa chiamata sotto no? eh... e magari ci serve anche Nel percorso ci mettiamo anche la casella di arrivo. Allora, creo una lista di, di vertici, che sarà il mio percorso. Ci metto la casella di arrivo e inizializzo corrente all'arrivo. Data la corrente che è inizialmente arrivo trovo l'arco. Dato l'arco trovo il vertice precedente e lo aggiungo al cammino e poi mi preparo a ripetere mettendo corrente uguale a precedente e questa questo eh, getSpanningTree mi calcola il valore che userò qua nel while come condizione di uscita. Dimmi. Eh, bisogna aggiungere in testa anziché in coda. Sì, sì, sì, sì. Lo, lo, Voglio prima vederla, poi dopo la sistemiamo. Mm. Assolutamente. Allora a questo punto noi possiamo restituire percorso. Restituire percorso al chiamante che è sicuramente una qualcosa che contiene almeno un elemento perché ce l'ho messo dentro qua e poi ne conterrà tanti quanti saranno gli archi. No, quindi se il percorso è lungo 5 archi conterà 6 vertici, 5 dentro il ciclo e 1 che ci ho messo dentro inizialmente, no? Quindi i conti dovrebbero tornare. Allora questo percorso che ho calcolato qua lo facciamo vedere nel controller. Eh, mettiamo un txt result.setText, percorso, tra una stazione di partenza get nome e stazione di arrivo get nome a capo mettiamo due a capo va così lo separa questo è semplicemente un titolino, percorso tra partenza e arrivo, partenza e arrivo, e poi avrò un ciclo, un ciclo in cui for fermata f punti percorso, stamperò, append text eh, F.getNome più a capo. Quindi vediamo un po' cosa salta fuori. Quindi creiamo il grafo, scegliamo due fermate, diciamo a caso, e se clicco su calcola mi dice calcola il percorso più breve tra Auguste Delon e Poissy e questo è il percorso che lui ha calcolato che arriva a Poissy e poi va all'indietro su un certo numero di fermate potremmo magari anche stampare quanti sono per chiarezza quello che vediamo ovviamente è che il percorso me lo fa al contrario. Proviamo a fare una ricerca di cui conosciamo il risultato, non a caso. Prendiamo da Charles de Gaulle a Hausmann. Quindi dovrebbe essere più o meno questo percorso qua da fare. Da Charles de Gaulle a Haussmann, visto che sono scritte in grassetto. Sono facili da leggere. Charles... era qua Haussmann con l'H qua ecco, in questo caso riusciamo a leggere Ausman Sant'Agostino che è qua Miro Mansil che è qua champs Clemenceau che è, che è sotto qua quindi qui, qui, qui, poi scendo giù, perché poi risalgo dalla linea gialla, Franklin Roosevelt, Giorgio V, Charles de Gaulle Toy. Uno, due. Eh, dove è andato? Uno, Miro Mesnil, dopo eh, c'è. Sample di Zeclamenso, aspetta, mi sono perso questo, dove è finita? Ah, è qua sotto, sì, è questa qua sotto. Quindi da qua cambia linea, vabbè, in realtà vuol dire che qua prende la linea azzurra, arriva fin qua e poi prende la linea gialla per andare fin là. In realtà le informazioni sulle linee noi non le abbiamo. Quindi questo potrebbe tirarmi fuori un percorso molto stupido che mi fa cambiare linea sei volte. Perché lui conta solamente il numero di tratte, non conta il fatto se la tratta sia consecutiva o no a quella precedente quello sarebbe tutto un altro tipo di, tipo di algoritmo non, se, non semplificabile semplicemente con una visita su un grafo sarebbe un multigrafo in cui cerco di minimizzare gli archi colorati in cui cerco di minimizzare i cambi di colore non lo faccio di sicuro con una visita di ampiezza dimmi i cammini minimi possono essere più di uno ma quelli che ci trova sono tutti della stessa lunghezza Te ne trova uno tra quelli della lunghezza minima quindi se, te, se ne trovi un altro è o a pari lunghezza o maggiore. Se ne, ne trovo uno, uno tra quelli, in questo caso ha lunghezza 1 2 3 4 5 6 7 vertici, ci cioè sono 6 archi, cammino di lunghezza 6, questo è uno dei tanti cammini, tanti. Potenzialmente diversi cammini a lunghezza 6 tra quelle due stazioni. Ecco, come giustamente faceva notare lui, noi lo stiamo stampando al rovescio, questo ehm, percorso, perché il nostro algoritmo di attraversamento dell'albero di visita va all'indietro, no? dalla foglia tornando indietro verso la radice. Se volessimo averlo in ordine giusto, noi potremmo o invertire questa lista dopo che l'abbiamo calcolata, oppure costruirla già in ordine inverso, aggiungendo gli elementi anziché al fondo, aggiungendoli all'inizio, eh, non mi ricordo se add ha la versione in cui ho insert, non mi ricordo come si chiama il metodo per inserire in un punto a caso, però andiamo a vedere, Allora, il metodo add, eccolo qua, una variante del metodo add che ha due parametri, non uno, il primo parametro è l'indice della posizione in cui deve essere inserito il nuovo elemento e il secondo parametro è l'elemento. Quindi in questo caso, basta dire, aggiungiamo non all'ultima posizione ma alla prima posizione. che ovviamente dovrebbe darmi lo stesso risultato. Crea grafo, troviamo il nostro shard de goal che sappiamo già dove è, e quello con l'h. E adesso me la stampa correttamente in ordine okay. eh, ovviamente l'inserimento in testa in un array list è una di quelle cose che provoca l'orticaria perché io ho un array e ogni volta devo spostare tutti gli elementi in una posizione per far spazio a quello nuovo sapendo già che devo aggiungere in testa quindi in quel caso forse usare una linked list sicuramente dal punto di vista dell'efficienza è migliore oppure una coda come impareremo dalla settimana prossima impareremo che ci sono strutture dati a tipo coda in cui posso inserire o estrarre indifferentemente dalla, dalla testa o dalla coda da un lato oppure dall'altro lato quando tipicamente devo inserire un verso e leggerlo nel verso, verso opposto o cose di questo genere no, ci sono strutture dati eh, pensate per questo ovviamente se noi abbiamo una lista di 5-10 elementi è impercettibile la differenza no, tra le varie implementazioni. Dimmi. Ci sono tanti metodi che fanno di trovare Ci sono delle classi che trovano il percorso minimo, eh, però lo fanno nel caso diverso da questa, eh, che lo fanno però nel caso più generale di un grafo pesato. Allora nel caso del grafo pesato gli eh, algoritmi sono più complessi, no? li vedremo poi più avanti, e faremo una lezione su quelli. Um, però non vale, non, vale, non vale la pena no? cioè, di fatto se, se, se il percorso è su un grafo non pesato la soluzione migliore è ancora questa ok, io direi che se non avete domande direi che possiamo fermarci qua, avendo risolto l'esercizio, e quindi non facciamo danni al codice che adesso pare funzionare, eh, la settimana prossima, faremo ancora qualche approfondimento sulla parte dei grafi, ma dalla settimana prossima iniziamo a occuparci anche delle simulazioni, che è l'ultimo macro argomento che ci portiamo a casa in questo corso. Buona giornata!